oggi non sapevo cosa cucinare ho pensato bene di fare un buon riso al latte controllate bene gli ingredienti con questa luce soffusa metto a bagno il riso nell'acqua fetta Così non si secca in cottura, bastano 10 minuti. Nel frattempo imburro una teglia. Trascorsi i 10 minuti prendo metà del riso e ricopro il fondo della teglia. Poi ci metto la mozzarella, la scamozza, il prosciutto cotto insomma faccio uno strato dopodiché ci metto ancora la parte rimanente del riso anche se gocciola meglio ancora rimane più morbido tra l'altro l'acqua del riso dove è rimasto a bagno ha lasciato giù l'amido le mie mani rimangono morbidissime ora ricopro tutto con il formaggio grana grattugiato e dei fiocchetti di burro poi metteteci anche il sale un po di cannella se vi piace un filo d'olio è possibile fare anche la versione 4 formaggi con la fontina gorgonzola mozzarella grana ora è giunto il momento di mettere latte mettetelo negli angoli non sopra per non rovinare il riso. Ora è giunto il momento di infornare in forno statico 180 gradi per 30 minuti, forno ventilato 170 gradi per 25 minuti. Guardate che bellezza che è venuto. Non ci resta che tagliarlo e assaggiarlo eh sì direi che è venuto proprio bene vi assicuro che è stato mangiato tutto una bontà guardate quanto è morbido è morbido sotto la forchetta morbido in bocca buono buono buono a questo punto vi ringrazio per aver guardato il video, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ciao al prossimo video, ciao ciao!